questa ah, macchina ready for your car what, what age it's uh, 37 37 yeah. oh, oh, 22, del 37 yeah. ragazzi spettacolo bellissima adesso aspetto che la, la mette in moto è la manovella per metterla in moto scotto And uh, for, one for, for one liter how many kilometers? Uh, approximately 5, 4, 5 kilometers. Ah, liter. Ah. Yeah. If you push it, one kilometer. One kilometer? No, really? <laughs> allora, ho detto praticamente che un chilo se tu spingi fa con un litro di benzina un kilometer, se no 4, 5, forse 6. Wow! so this one is uh, uh, the handbrake the handbrake uh, this is the gear switch to the uh, mar... okay yeah. and, and, and, but yeah. you have to use this uh, to... No, no, no, oh no, ok no. You, you have... <laughs> but yeah, yeah, yeah. <laughs> it was the original Yes, yes. wow, that's amazing this was the freno originale and this is to put the marges wow okay let's do it Pronti? <laughs> <laughs> verde totalmente verde di erba con eh, al suo interno un po' di un po' di, di cespugli che rappresentano tutti gli infiniti boschi che ci sono e poi ancora più piccoli dispersi nel tappeto verde i centri abitati tra cui quattro città grandi che sono Copenaghen, Odense, Holborg e Arus. E basta, è quello. Quindi qua sicuramente non patiscono problemi di inquinamento, senza dubbio. traffico, ci sono in... lo potete trovare solo in qualche città grande. Che stiamo raggiungendo è Clit ma prima di arrivare lì, pochi chilometri prima, c'è quest'area particolare verde, non che il resto non sia verde, però non lo so, guardando su internet, secondo me possono venire fuori delle belle riprese anche in quest'area qua. Dunque, Tisted noi dobbiamo andare verso Tistet, siamo a pochi chilometri dalla, da questa area che sto andando a visitare. da tutte e due le parti più di un chilometro quindi fate i conti di quanti pannelli solari sono stati installati qua non l'ho ancora detto ma qua siamo entrati anche nel parco nazionale di T THY comunque allora da qua stasera sicuramente me ne devo andare perché non c'è campo è totalmente avvolto dagli alberi qua devo andare a destra Anche per tornare, devo stare attento perché ci sono stati tanti bivi Boh, dove vado? Allora, mi devo ricordare qua che devo girare a sinistra, eh? Primo bivio a sinistra. e eh, vabbè, ma qua... Qua, qua, qua, qua, qua... Come, come, si, come si risolve la faccenda? Sono troppo curioso il posto eh, l'ho già sono già arrivato è eh. il posto è, è questo ma ah, non vorrei che vi <ride> devo fare 20 chilometri ancora così già ne ho fatti mi sono addentrato per ormai siamo quasi a 10 chilometri eh, che sono dentro qua dai che forse si apre Uh, vedo delle macchine vedo delle macchine vediamo vediamo allora quando c'è qualcosa di, di carino no la barra no e adesso eh? allora il posto località Sarupus Sarupus per andare a Clittermod questo è l'amico Fritz che mi dà il benvenuto ok qua c'è un bel tavolo ho appoggiato le cose siamo appena in tempo Okay, questa è la mappa e noi credo che eravamo qua eh? perché si vedevano tutti i laghi Anstonville Treservat qua ce l'abbiamo forse più no questa è tutta credo che sia il Parco Natural, il National Park di, di Thai infatti ok adesso ci divertiamo a fare la retro ricordo neanche per quanto perché io non sono stato attento vabbè che più, più indietro mi ricordo che c'era un, un prato nel limite entro nel prato dai che forse qua c'è uno spiazzetto si sì, perfetto qua ottimo vai buona retro riuscita adesso andatura un po andante perché devo rimanere qua al buio perché non essendoci campo se riuscissi a, a ritornare sulla, sulla strada normale ok questo bivio me lo ricordo io devo girare a sinistra e dovremmo esserci oh dai sono riuscito a tornare all'ovile Eccoci per una nuova giornata, una nuova Danish Day e il paesaggio ci riserva delle novità. Siamo praticamente a neanche 100 metri dal mare, a destra e a sinistra. Vedete questo colore verde, non è un verde marcio, ma è un verde particolare. it's uh, really fun. Mega. Really, really. Questo è il bellissimo parcheggio che ho trovato qua a Mode per venire Qui, quando si arriva a Clittermod, prima del, del porticciolo, quindi a nord del porticciolo saranno un chilometro, ci sono questo spiazzo qua e poi lì dietro, qua dietro ce n'è un altro simile, super consigliato questo, spettacolo proprio. Abbiamo lasciato il nostro paesino Klitmoller, però volevo spendere due parole per questa lingua di terra che si trova a nord-ovest della Danimarca, nello Jutland settentrionale e che è un, fondamentalmente un parco naturale che occupa praticamente tutta la parte costiera ma anche interna del, di questa lingua di terra e il parco occupa 55 km eh, di, questa, di questa lingua di terra quindi è un parco molto grande tant'è che infatti è la zona diciamo lasciata allo stato brado più grande di tutta la Danimarca la particolarità del fatto che le dune di sabbia anche vicino alla, al mare sono ricoperte dalla brughiera no? quindi si vedono queste dune ma sopra praticamente c'è l'erba Un'altra particolarità è che in questo parco ci sono ben 200, più di 200 laghi, non 200, più di 200 laghi. Per quanto riguarda invece Moller, che è il, il paese che abbiamo appena lasciato, che sembra un paesino di pescatori, un porticciolo, è invece famosissimo non solo per la sua bella spiaggia, ma anche perché qua arrivano surfisti, Kitesurf, chi fa surf, chi fa kitesurf, windsurf, da tutte le parti del mondo, non solo d'Europa. Questo l'ha resa nota e simpaticamente viene chiamata Cold Hawaii. Dimenticavo di dire anche che in questo parco si possono avvistare i cervi. e Ieri uno mi ha attraversato la strada quando ero dentro in quel bosco là. Mentre oggi ne no, ha attraversato proprio la strada cinque minuti fa, piccolino, era un piccolo, era un cucciolo. Ho trovato uno Strunz anche qua in Danimarca, sembrava impossibile però l'ho trovato, gli ho chiesto, era un, un pub, un bar lì a insomma il posto dove eravamo prima che non riesco più neanche a dirlo ancora adesso e io ho chiesto tre bottiglie d'acqua gli ho detto guarda devo cucinare in camper se puoi darmi per favore tre bottiglie d'acqua fa guarda là c'è il bagno c'è la doccia se riesci mamma mia qua praticamente non preoccupatevi in tutta la Danimarca non ho mai avuto problema a trovare parcheggio qui ancora meno ci sono un sacco di di sosta, anche sulla strada proprio, quindi don't worry. Prima di lasciare Clit Morvaler Spingerwood, eh, mi son comprato sto gelato qua, dalla tipa che gentilmente mi ha, mi ha dato l'acqua, era una gelataia, cioè sua struttura e eh, insomma non ci siamo eh. non ci siamo proprio eh, dolce molto dolce molto zuccherato e Mamma mia, io pensavo che una fosse la vaniglia la bianca e questo qua il pistacchio verde e invece non lo so non riesco neanche a capire che che gusto è eh. assolutamente io ero convinto che era pistacchio e, e crema, Il fior di latte. <ride> Vabbè, dai, mangio un po' di zucchero. Questa invece è la postazione notturna di ieri. Adesso andiamo alla caccia del troll. Allora, anche questo troll è immerso nella foresta. E adesso vi dico come si chiama, l'ho segnato perché è Ask Fra Ashoi Statue. Adesso devo parcheggiare in questo posto, che è proprio bello, guardate lì, che spettacolo. E, e incamminarmi. Andiamo. Guardate che bel posticino qua, già tutto preparato per fare un mega fuoco spettacolo sto posto sempre qua nella struttura c'è anche posto per dormire se uno vuole stare qua al calduccio bello eh tanto per farvi capire già qua in questa in questo bosco che ospita il troll davanti qui ci sono i due alberi, c'è un bello spiazzo per dormire qua c'è una rientranza dove puoi dormire tranquillamente qua pure e avanti ce ne sono altri per andare verso il camper, quindi spettacolo qua purtroppo il problema è che se, se ti piazzi qua la sera non hai internet oh, oggi è tutto più facile ci sono le indicazioni e c'è lui lì subito, bello come il sole, barbone te, sei un barbun. Questo ecco qua è stato senza dubbio il più facile da trovare. Beh, Assieme a quello di Cristiania, che... Green George. Eccoci qua, bello, bello. È un troll preistorico perché nella mano sinistra c'ha tipo un punteruolo, qua c'ha il sasso, non so cosa volesse fare, ma questi misteri troldiani. Ciao bello, ciao, ciao, ciao, ciao il troll da Shoi.